salve amici e benvenuti nel mio canale arte nel cucito oggi vi farò vedere come applicare una cerniera invisibile in un capo d'abbigliamento andiamo io mi sono preparata per voi un campione campioncino ho fatto una cucitura ho simulato il fianco di una gona oppure di un pantalone andiamo a vedere come metterla in questa posizione invisibile proprio dal nome appunto quando sarà applicata questa cerniera qui non si vedrà consiglio nei capi d'abbigliamento tipo i vestiti soprattutto i vestiti da sera ma comunque capi eleganti però può andare bene anche sulle conne sui pantaloni sui fianchi dei pantaloni e, e diciamo che poi alla fine la confezione risulterà molto pulita e molto bella non abbiamo molti esempi di cerniere invisibili perché più o meno diciamo che sono quasi tutte uguali nel senso che la corsia la corsia qui dei dentini insomma è sempre quella cioè da una parte c'è questa scanalatura e nella parte diritta che è questa non si vedono i dentini abbiamo però molti colori, colori da... che ci piacciono di più abbiamo le misure diverse quindi prendiamo quella che più ci va bene per il capo che dobbiamo fare e le abbiamo anche però divisibili cioè che si possono aprire a capo finito per esempio per fare un cardigan oppure un gilet. questa è una cerniera che potrebbe sembrare invisibile ma non lo è ha un piccolo una piccola lavorazione qui di fianco i dentini che quindi non si vedono però in realtà non è un invisibile questo per far capire che alle volte ci sembra di, di vedere una cerniera invisibile che non lo è dal punto di vista pratico dunque le cerniere invisibili non si vedranno a capo finito a differenza invece delle cerniere a vista che si vedranno con la corsia dei dentini a vista appunto. vedere il primo campione come viene strutturato dunque innanzitutto io ho già fatto la cucitura di chiusura che simula appunto la chiusura di una gonna di un pantalone di un vestito poi dobbiamo pensare a quanta apertura abbiamo e quindi andare a misurare esattamente quanto ci farà la nostra cerniera io qui eh, scarto diciamo questo pezzo per il discorso del che può essere un traverso un pantalone e mi misuro esattamente da dove andrò a cucire mi interessa la cerniera da qui fino alla fine della cucitura che in questo caso mi fa quasi 16 cm 15 8 scarsi diciamo ecco e mi segno qui la stessa misura la devo riportare nella cerniera ovviamente dal punto di partenza della cerniera quindi si vede bene dove c'è questa plastichina qui, da qui la piego, questo è il mio punto di partenza e devo misurarmi miei 16 e 8 per trovarmi il punto di arrivo, però dobbiamo girare a rovescio perché giustamente noi cucciamo a rovescio, scusate, allora segniamo qui e 16 e 8 qui. Molto importante capire un attimo riportiamo il segno dall'altra parte che deve essere giusto in linea perfetto vedete deve arrivare esattamente qui non uno più alto uno più basso altrimenti e importante è che rimangano almeno due centimetri di spazio sotto perché se io non ho questi due centimetri che sono il minimo può essere anche di più se è di più si butta dentro e non c'è problema però se non ho questi due centimetri poi non riuscirò più a far passare il pulsore da rovescio a diritto. Eh, io qui ho tenuto diciamo un piedino solo per la cucitura della cerniera e quindi andrò a mettere su la cerniera esattamente così giusta a filo. Però ci può essere anche chi vuole avere le cuciture interne più, più larghe tipo 2 centimetri, due centimetri e mezzo. Quindi per chi vuole lasciare le cuciture interne perché deve foderare, non gli interessa che sia pulito, eh, si può anche segnare volendo il percorso, magari con un gesso oppure con una matita. O... Si segna il percorso qui, io siccome mi metterò proprio sulla base del piedino, così, eh, non mi interessa perché io so che stando sempre a filo qui andrò via dritta e andrò ad arrivare giusta giusta qui. Questo è il piedino che volevo far vedere, vedete che ha due scannellature, eh, alcuni partono dall'inizio e fanno prima con il destro, poi spostano il piedino dall'altra parte e inseriscono il sinistro, io invece li cucio sempre con un'unica scannellatura, cioè nella parte sinistra, faccio questo, la parte destra, poi mi fermo qui e vado su e torno a sinistra. Questo per quanto riguarda il piedino. Il secondo ca campione invece che ha un'altra un tipologia di usura eh, diciamo che facciamo una cosa di questo genere io questo ho deciso di farlo rosso su rosso perché questo qui poi alla fine si vedrà un attimino la, il cordoncino della cerniera bianca e i fili in contrasto ma lo faccio apposta appunto per farvi vedere eh, le cuciture meglio invece questo qui ho deciso di farlo tutto in rosso per far vedere esattamente eh, come viene la cerniera finita sul capo in tinta col filo giusto e tutto quanto però i passaggi sono uguali adesso io andrò a decidere qui abbiamo fatto 16 e 8 supponiamo che facciamo anche di qua 16 e 8 mi segno sempre la mia distanza da dove devo partire qui mi segno i miei 16 e 8 qui eh, e qui sempre la stessa cosa cioè se io voglio che la cucitura mi venga qui so che la cucitura mi arriva qui ad esempio mi arriva in questo punto simuliamo anche la cucitura che andremo a fare dopo io so che devo arrivare qui ovviamente se voglio un margine più alto mi segno qui e la cerniera verrà qui qui è tutto da capire se uno vuole vuole i margini più alti oppure più bassi la stessa misura la riporto dall'altra parte di qua alla stessa altezza e la stessa cosa faccio sulla cerniera i punti devono essere esattamente giusti perché una particolarità di questa cerniera è molto l'arrivo qui alla fine l'arrivo deve essere molto preciso quando io arrivo con la cucitura qui non devo andare a toccare sulla cucitura sotto non devo sormontare, devo arrivare proprio filo a filo a filo. Quindi è molto importante segnare bene le due misure e rispettarle quando si cuce. Perché nei tessuti elastici, ad esempio, la stoffa ha la tendenza ad allungarsi, a cedere, a fare le onde. Ma quando io ho deciso di fare determinati centimetri, devo assolutamente rispettarli. Perché se io mi lascio andare la stoffa che cede, poi mi vengono le onde, mi vengono tutti i difetti. Quindi andiamo a segnare adesso altri 16 e 8 di qua. 16 e 8 anche di qua. Solo che devo segnare il rovescio anche prima, ho fatto lo stesso errore. Scusate. Scusate. 16 e 8 però qui vedi c'è un problema qui non ho la cerniera sufficiente adesso mi sono accorta che qui non ho la cerniera sufficiente i famosi due centimetri che ho spiegato prima quindi a questo punto io adesso farò la cerniera qui più corta perché questi due centimetri come ho detto mi serviranno quindi io potrò fare questa è la fine della cerniera 2 cm almeno più su quindi la dovrò per forza di cose, in questo caso, cucire la cerniera fino a qui. Che non sono più 16 e 8, però saranno 14 cm scarsi. Quindi mi rimisuro 14 cm che è questo il primo. che sì, lo faccio, 14 qui, là. No. Adesso andiamo a cucire le due cerniere e poi vediamo. A suo passo come viene. Adesso andiamo a cambiare il piedino. Mettiamo su quello della cerniera invisibile. E andiamo ad applicare la cerniera come abbiamo detto con il tessuto a diritto quindi mettiamo sotto il tessuto a diritto la cerniera dovrà essere messa sul contrario cioè questo è il diritto della cerniera la cerniera a rovescio abbiamo i nostri segni già fatti i segni sul tessuto e quindi partiamo naturalmente mettiamo bene questa, questo cordoncino bene sotto la scannellatura i due pezzi i nostri diciamo due fianchi di una gonna di un pantalone a diritto sono aperti naturalmente abbiamo detto che questo è il secondo metodo che è anche un po più semplice diciamo di quello di... che ho fatto vedere prima e partiamo dei nostri segni rispettandoli con la nostra cerniera finita adesso manca la chiusura e quindi andremo a cambiare il piedino metteremo sul piedino da cerniere gireremo a rovescio e andremo a farci la nostra cucitura del pantalone o della gonna e arriveremo esattamente alla cucitura della cerniera cerniere finite questo è il primo metodo e notate bene l'attaccatura che deve essere bella pulita non devono risultare gobbe oppure fossette e si vede un po' il bianco della cerniera perché non l'ho messa in tinta naturalmente questo è normale perché ho fatto apposta per farvi vedere un po' anche il metodo questa invece che l'ho fatta tinta su tinta è anche con un tessuto un po' più grosso ha un risultato ancora migliore perché appunto proprio non si vede niente vedete e questa l'abbiamo chiusa dopo il risultato è questo i fili che si attaccano dappertutto e questo è il risultato mi sembra bene poi ovviamente questo è un il primo sistema un po' più professionale diciamo questo qui però per chi ha magari qualche difficoltà e comincia alle prime armi diciamo che è un po' più semplice da confezionare e da fare. E anche lo step delle cerniere invisibili è stato fatto. Dunque adesso non ci resta altro che provare ad applicarle. Un saluto a tutti e ciao ciao!